Stammi vicino, ancora più vicino, stammi vicino, ancora più vicino.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 Guardo e ti sorrido, noi siamo grandi amici, la nostra vicinanza si vede.